Scambiato le mie ore con le stelle di cartone Ho ripreso la coscienza, ho ritrovato il mio maglione Ho indossato le mie scarpe, quelle grandi da gigante Ho fallito e resistito al veleno dei perdenti C'è un dettaglio nelle mani e manumori ricorrenti Io tranquillo ormai lontano dalla fossa dei serpenti questa invidia come la menzogna freddo solo per chi cade nell'inverno un, un po' carogna grazie a te e alle cazzate la domenica mattina grazie e scusa se ti devo Ho parlato col Leone, se non sbaglio il suo cognome Mi è sembrato egoista, un po' falso e un po' coglione Ho parlato con la zia, ma per lei è colpa mia Mangia fuoco e burattini in un circo di animali Doppio gioco se conviene, per il soldo questo niente Grazie a voi e alle cazzate la domenica mattina Scusa se vi devo un caffè e un po' di libri Grazie a Giulio e grazie a Mario Non mi sento mai precario Ogni giorno è un po' così Ma domani è lunedì Preferisco stare bene senza togliere mai il fiato Sulle cose che volevo senza dimostrarvi niente mi saluto e vi ringrazio, io di certo non mi pento, con i gatti solo grafi, ma i coi sogni un cuore vero. Grazie, scusa se mi devo.